i consigli di Gabriele per oggi è i consigli culinari e c'è la ginnastica oggi faremo prima e faremo i consigli di, di, di dieta, dieta. Dobbiamo sempre mangiare tre, il panino solo e mettere una buona dieta, per una anche, buona se dieta. La, anche se c'è molti carboidrati però è molto buono comunque non, non sapete cosa c'è cioè una cosa molto importante e.. Eh, C'è cioè una cosa molto importante, di verità la più importante. Eh, ma non è mangiare il panico salame ogni giorno e eh, mi importa mangiare il panico salame, ma con tre fette. Con tre, ricordatevelo. Tre fette, fette di salame! che c'è cristiani il carino è lorenzo come nell'altro episodio signor no lorenzo cosa succede ok sto continuando con la ginnastica andiamo gabri però buono il panino col salame l'altro giorno era andato da mia nonna all'ospedale avevamo preso un panino con salame e formaggio e sesamo era delizioso anche il formaggio va bene anche il formaggio va bene ma signor si sì. dovete sempre mettere presente quello qualunque cosa salame salame o formaggio Gab Ga Gabriele e i consigli culinari consiglia di prendere salame